buongiorno a tutti e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo una bilancia vintage una bilancia antica era fabbricata dalla fabbrica prodotti chimici dottor Vittorio Sacco a Milano e serviva a misurare il peso dell'acqua presente nel burro secondo il metodo Gerber qui vediamo la bilancia montata con tutti i suoi pezzi è uno strumento vintage antico grazie per l'attenzione continuate a vedere il video presso il nostro canale Abbiamo tanti video dedicati alla divulgazione scientifica, all'ottica, alle scienze naturali, alla microscopia e a tante altre cose belle. Se volete potete anche iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie ancora e vi aspettiamo per i prossimi nostri video. A presto!